lead designer, James Intrucastle ringraziamo James che ha fatto uh, il game design per uh, questa roba Dis classe più sistema per avere le creature introduzione companion creatures, the caregiver ferocity, dying companions oh no, possono crepare? va bene possono crepare, ah sono 50 pagine non 15, molto bene, non so l'inglese Uh, pa -pa -pa, poi ci sono 25 passapagine. New magic items. Cominciamo dai magic items, ragazzi. Proprio senza, senza saperne leggere né scrivere. Companion Ball, Wondrous item. Eccoli. Companion Ball, Emblem of elements. Ehm. Uh, while you hold the ball, your companions is within 30 feet of you and not in a rampage you can use your action to speak a command word to transport your companions inside the ball into a cozy, secure, extradimensional space veramente James hai aggiunto le Pokéball a questo gioco questo è un ottimo inizio, va bene James ti lobo Uh, badge of Battle, immagino che sia un semplice uh, più alle cose Bonus, certo Color of Disguise, sembra una roba ficca Armor of the Caregiver You're pinning into power, while wearing this armor you have plus one bonus to AC Additionally, when you take damage from your companion while they are in Rampage Mmm, ma questi fig... Questi, questi oggetti sono fichissimi Mi danno già subito l'idea, no? Che si integrano con il resto del design. Andiamo a vedere le robe belle. Le robe vere. Companion creatures. Uh, uh, uh, um, uh, uh, uh. New caregiver. Allora, già questo è una dinamica di design. Che non va sottovalutata. Si possono cambiare le bestie. Quindi, non dovete essere tipo. È eh, Il vostro animale spirituale È una bestia La trattate come una bestia A volte ne portate una A volte no Anche questa è una questione di, di design Non da, da sottovalutare Perché um, Molto semplicemente Non sei disarmato Da una, una magia del cazzo One companion per group Anche questo è un punto di design Se ci fosse più di un companion per group ma quindi il companion è tipo una mascotte I party possono avere le loro mascotte Se ci fosse più di un companion per il gruppo sarebbe una merda Perché già i turni sono lunghissimi in quinta edizione Se aggiungi, se raddoppi il numero de delle persone nel party eh, Diventa una roba insostenibile Infatti, can slow things down at the table Vediamo subito Companion creatures called companions in these rules are wild allies that adventure with characters. Each companion has unique traits and action and make them a great ally. But beware! These are wild creatures that can be difficult to control in a heat of battle and which just might bite the hand that feeds. Quindi... Questa è un'altra motivazione per non avere più di un compagno mostruoso per gruppo, perché sono bombe. Tu le butti nel, nel, nel combattimento e quelli sono incazzati e attaccano dappertutto e ci siamo. A parte se utilizzi il, la classe, perché sono sia regole per la classe, che può utilizzare le bestie, sia regola per chiunque voglia avere una bestia. Sei un mago che ha un owlbear come compagno animale? Bravo! È solo che non lo sai tenere sotto controllo, come lo farebbe una persona... Che ha le skills per farlo Ferocity è importante Ferocity è il fuel Di, questo, di, di questi mostri Companions are Danger creatures Sono molto più docili Delle loro controparti Anche se non sono completamente domesticate Anche perché la domesticazione si fa sulle specie E non sui singoli Grazie Willy che mi hai uh, blastato sotto uno dei tuoi video. Um, però se ti sono il fuel. Sono il mana per i colpi segreti, io immagino. Uh, uh, uh, uh, uh. Diventano più forti, certo. E diventano più incontrollabili. Questa roba è una roba fichissima. È ottimo. Io voglio un T-Rex o un rugginofago uh, Ci sono i T-Rex, Jack Sei fortunato Cioè, so che ci sono Rampage Vediamo cosa succede quando si perde il controllo Vediamo quanto è grave perdere il controllo Perché potrebbe non essere così grave Se il, il compagno animale ha 10 di ferocità Di ferocity o più E non è incapacitato Rischiano di entrare in una rampage Quindi non è automatico uh, Animal handling Che lo richiede un'azione Quindi un'azione extra uh, Non è una reazione mm, Ok eh, Cercano di, di tenerlo. Cercano di tenere la bestia Dritta Dritta sulla sua strada Il DC è 5 più il companion ferocity Interessante quindi 15, se esci giusto giusto, se invece hai 13, e ferocity comincia a diventare difficile. È interessante. Chissà perché è solo una questione di bilanciamento, 5, ma in quinta edizione è l'8 il numero di base. solitamente. Quando una creatura entra in un rampage... Saltano addosso al primo che trovano e lanciano il loro Signature Attack. Che io immagino sia l'attacco normale. Tipo. Ah, c'è il 50-50% di attaccare un alleato. Ci sta. Quindi è casuale, ma non è casuale sul numero di nemici. È casuale. In... Semplicemente al 50-50. Cioè, se la bestia. Se tu e la bestia siete insieme e siete attorniati da otto nemici. La bestia ha tanta possibilità di colpire te Quanta possibilità di colpire uh, Un nemico Anche se i nemici sono molto di più È interessante come misura di design Più avanti ci sarà scritto anche questa qui è una cosa che ho sentito um, Dal live stream Che La ferocity diminuisce Quando vai in rampage Quindi la creatura attacca a caso E poi perde tutta la sua ferocity Uh, questo vuol dire che se vai troppo in là con questa ferocity rischi sempre al 50% che ci sta perché se, se avessi rischiato al 12% no in 9 non sarebbe stato così, così importante come situazione. Poi comunque è un attacco che nel momento sbagliato non è piacevole però è un attacco. Ferocity Action Adesso cominciamo a entrare nella polpa Ogni creatura ha tre uh, attacchi azioni speciali che si usano con la ferocity E costano di più e di meno, evidentemente Sicuramente ce ne sarà uno che costa 9. Perché se io conosco un pochino James e il suo game design Io lo so che lui è un farabutto Uh uh uh, bag of rats. We can already tell them that some of your crafty players are scheming to stuff a bag full of slightly groggy rats, then open the bag in front of your companion to build up their ferocity during a fight. However, a too easy target doesn't rile up companion the way being treated by enemy combatant in a battle for survivor does. È interessante che sia stato aggiunto questo, questo quadratino, perché veramente è ingestibile. Raga, siete ingestibili. Cioè, va specificato ovviamente no, che se la creatura è attorniata da delle lucciole, dei rattini, allora non funziona. Il suo build up di ferocity Perché voi non l'avete visto forse ma La ferocity aumenta Di 1 aumenta Di 1 di 4 al turno Più 1 per ogni creatura intorno alla bestia Ogni nemico intorno alla bestia Dain companions Non mi interessa Not the norm Hit dice In base alla, alla taglia Interessante Ok, sono, sono tutti uguali, sono sempre di 8, vabbè ci sta per standardizzare. Non, non importa. Encounter balance, questo è importante. Unless caregiver has the best start class, the GM should consider a companion as a kin to a powerful combat focused magic item for the purpose of building an encounters. Sì, sì, scusate, torno indietro. Uh, come siamo messi con la... Mm, l'action economy, reducing ferocity, ferocity action, ferocity action always use the companion's action, meaning they can be used as part of, of an opportunity attack. Ok, quindi le bestie ovviamente hanno le loro azioni. Huh. Quindi aggiungi un'azione, non è solo un magic items. Aggiungi un'azione companion mounts ovviamente geniale uh, precedenti regole di arcadia se non l'avete comprato compratele perché sono bellissime ah partiamo subito ah, intanto ci godiamo questo questo è un basilisco molto bene andiamo subito alle sue signature attack infatti come dicevo grazie james 8 di ferocity top poison spittle colpisce anche quello di fianco ci sta Madonna Uh Ah pensavo fosse gigantesco Scusate Beh comunque questo qui Cioè finalmente tira fuori La 6 uh... times caregiver level Ok ok Quindi hanno anche tanta vita Queste creature Cioè ci sta Ce la possono fare, finalmente si ha un, un uccello che quando lo lanci non crepa all'istante Cioè, raga, funziona, va bene così Va bene così Storm of Talents Si muove velocissimo senza causare attacchi di opportunità Save intro su destrezza, oppure... Uh Vabbè, blinded per un turno certo. Cosa? pb e proficiency bonus di 10 cioè a livello 1 se usa la finisher può infliggere 2 di 10 e accecamento o metà di 2 di 10 ma questa roba è una follia ma è fortissimo ma io non vedo l'ora di usarlo hanno anche delle reazioni una volta per long rest però ovviamente che non si usano Sì il bullet companion Ecco cosa desideravo Eccolo qui in tutta la sua bellezza Spunta fuori dalla terra Come una palla di cannone demolitrice Deadly leap ovviamente Burrowing trip Eccolo qua per Jack Guarda che bello che è Jack Non so se si sente la musica chill Forse non si sente il Deinonychus Deinonychus è... no, non sembra c'era un dinosauro che tipo aveva la testa era tipo era una riete dei dinosauri però part of the pact quando il Deinonychus caregiver is charmed, frightened or stunned può c'è... Oh, madonna, madonna sì, sì ci siamo ci siamo è interessante il, il game design Ah, sono, sono fissi i costi I costi sono fissi Sono sempre 2, 5 8 Sono sempre 2, 5 8? Sì, 2, 5 e 8 Sì Ok, ok I costi sono fissi Ci sta Questo vuol dire che tutte le creature sono forti uguali Almeno sotto il punto di vista del loro, dei loro Cioè, delle loro Ultimate è interessante capire allora come sono stati mh, adattati i punti vita e l'armor class Al di là del fatto che ovviamente c'è cioè, una creatura che ha più armor class la e basta Perché quando tu la immagini la immagini con più armor class uh, È interessante però che... Fighissimo questo drago interessante però che... Uh ci sia una, discrepa una discrepanza quindi fra i mostri è tipo il dragon wyrmling qui ha 7 più 7 di vita e 15 di difesa e questo ha 7 più 7 di vita ma 13 di difesa il dragon wyrmling ha anche il fly speed questo qui è più veloce è a terra certo ma. Uh, chissà come sono bilanciati fra di loro Perché poi c'è sempre il proficiency bonus del caregiver e quello è un altro sistema di piattificazione del bilanciamento Infatti in quinta edizione mm, non variano così tanto i tiri Dal livello 5 a livello 13 per esempio E... chissà come sono stati bilanciati il resto Earth Elemental Companions Uh, bello l'Earth Elemental <ride> Bonus Action Toss Me, Lanciami Molto bene Ah, rischi lo stesso di prendere danni ma comunque ti, ti catapulta fuori dalle balle bellissimo poi il fatto che ogni design di ogni mostro sia mh, palesemente uh, non antropomorfizzato um, non artisticizzato però c'è la mano umana su ogni mostro questo ha le spade attaccate alle braccia no questo ha i vestiti e ha la coda rinforzata con il metallo anche questo questo ha l'armatura no una specie di sella il rostro si vede che ci sono questo qui ha la sella e boh non so se è un foulard o parte del suo corpo sono, sono proprio sono mostri a cui la gente ha messo mano mano messo come direbbe il trono a parte quelli morti e bello bello le arti sempre belle artwork veramente sempre sublimi continuiamo ad andare verso il basso vediamo quali sono il resto dei mostri E' elemento delizioso Veramente delizioso Gelatinous Cube Companion Ovviamente Ovviamente 5 di hint Top Burning Acid Slime Shower Engulf Engulf ovviamente come attacco finale Come ultimate di Del Gelatinous Cube ci sta Anche questo Ecco vedi Gli scudi utilizzati come occhi e le sfade utilizzate come i denti, no? fare la bocca è bellissima. Dopo andiamo a vedere chi ha fatto questi disegni. Perché è un genio. Regole. Finding more companions. Arcadia. Ci sta. Prendete l'arcadia, ragazzi. Arcadia è bellissima. Giant spider companion. Anche lo spider. A me sembra avere tipo della corazza addosso. Metallicizzato. Uh, uh, uh, uh, uh. Bite Frenzy! The Spider makes signature attack against PB creatures Of their choice Urca, fino a 6 attacchi On a hit, the target is poisoned until the end of their next turn Senza di salvezza Meglio la mia faccia, o meglio il design? Ciao Lorenzo, benvenuto Scusate se non stavo, mi stavo addomesticato? Ci demonetizzo il video, ma non abbiamo la monetizzazione. Noi siamo immuni, non hanno potere qui. Addomesticato non è male come parola, anche se manomesso mi piace molto di più. Addomesticato, come mi raccontava Willy di uh, Sparkle, mm, si utilizza solo sulle specie, non si utilizza sulle bestie singole. La domesticazione è un processo che si fa tra una specie e un'altra. Grazie, Willy. Sei carino. Giant Toad Companion, Cosa volete vedere? Jack, cosa vuoi vedere? L'hai visto il. Psychedelic Skin? Il Giant Toad. Scusate, rimetto il. si fotte la mia faccia. Cioè, Psychedelic Skin. La sua lingua è una mazza. Io non so chi abbia fatto questi disegni, però. È uno che ne sa. Cosa volete vedere? C'è qualcosa... G cosa? What? Giant Weasel? In che senso? Medium Beast Unaligned? Ma come? Ah... Tanto qui asset riutilizzati Anche se questo qui butta a terra Invece di avvelenare, no? E... Ci sta Ma un Giant Weasel? Cosa qui è l'animale guida di Damiano? E palesemente l'animale guida di Damiano. Palese animale guida di Damiano. Questo, questo, questo. Il Giant Weasel? Sì, secondo me le possiamo sapere. Stiamo facendo recensione. No, non è vero, probabilmente non possiamo saperle, ma non importa. The Weasel makes a signature attack. On a hit, the attack deals an extra PB damage. And the target can... Can't take reaction until the start Of the weasel's next turn Chissà se hanno una loro iniziativa Non c'è scritto Però ovviamente è Semplicemente la destrezza la loro iniziativa uh, Quindi danni in più e Non possono fare reazioni Come essere blastati dal raggio di ghiaccio Grapple E poi una serie infinita Di, di attacchi Giant weasel c'è sta... Oh madonna! Cos'è? Perché? Perché uno non vorrebbe volere un, un Hellhound Companion? Che sputa fuoco? Spari il fuoco? Firebreath. Certo che spari il fuoco. Spari il fuoco come lo spara un drago. Quanti danni fa eh? il Weasel... Um, sono tutti attacchi normali Quindi il suo Signature Attack 3 più Ah L'attacco normale non ha dadi No invece sì 1 di 6 Quindi attacca 6 volte Fino a un massimo di 6 volte Perché il Proficiency bonus arriva fino a 6 E uh, Fa 1 di 6 più 6 come massimo. Uh, danno perforante. Si sentirà questo telefono che squilla. Ok, va bene, qui siamo a un altro livello. Sì, esattamente così. Benissimo, sembra mio cane quando non gli do da mangiare alle 16 in punto. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Knock, ti, ti, ti butta prono anche? È probabile, sinceramente, è probabile. A me piacerebbe sapere qualche abilità di primo Comparata alla finisher Di quelle che preferisci Si sente tutto boss, benissimo Allora, per fare semplicemente una differenza Allora, intanto qui c'è il Mimic Companion Io non so Ma poi Cosa possono mimicare i Mimic? Possono mimicare Mimare Anche uh, Altri mostri Perché così è Ah, ok, no, solo quando sono fermi. Sono indistinguibili da un oggetto. Un oggetto. <ride> Prono è Helpless, molto bene, Lorenzo. Veramente top. Allora, uh, Jack chiedeva... Il Mimic fa un Signature Attack, che sono più o meno tutti uguali. Uno di sei più PB Piercing Damage. E quando colpisce... Fa normali effetti E costringe Quella persona colpita Ad avere svantaggio No scusami ehm, Il prossimo attacco Che viene fatto sulla persona che è stata colpita ha vantaggio Questo è di livello 1 Comparato a un livello 3 Questo qui è l'esempio Sbagliato il mimico usa la sua abilità per trasformarsi in un uh, in una creatura più grande o più piccola ok praticamente si trasformano in una creatura che vede e il mettersi e la, la, la relazione che, che viene scaturita da questa roba manda in panico la, la creatura copiata e questa è la differenza tra il livello 1 e il livello uh, E il livello 3 Per il Giant Weasel La differenza era che A livello 1 fai dei danni uh, E butti prono Mentre a livello 3 Lanci una serie Grossa di danni E butti prono Old Bear Un enorme Old Bear Mi piace che abbia Il teschio tipo Nella saccoccia Tischio in saccoccia. Che è il suo giocattolo. Se lo porta dietro. Questo qui è il preferito di Colville <ride> Math Mode Moth <ride> Math, mo... Math Made Moth. Vabbè, questa qui è lore, però della vita vera. Questa è la lore della vita vera. Andiamo a vedere subito l'attacco finale. Spore allucinogene. Ogni nemico, entro due quadretti, fa un tiro a salvezza. Se fallisce... Se fallisce il giocatore decide se chi ha fallito usa la sua reazione per fare un attacco contro una creatura decisa sempre dal giocatore. O se quella creatura cade prona. Questo è assai. Questo è veramente assai. Questi non sono compagni animali... Um, di flavor non sono qua solo per essere bellini, sono qua per fare male sono qua per menare uh altre immagini cos'è? cos'è? è un spoiling Companion bellissimo intanto con tutte le rune anche disegnato, tipo dipinto le cose nella coda poi arriviamo finalmente al Beast Art bellissime queste immagini quest'uomo ha dei muscoli strani sull'addome però bellissime queste immagini questa è la ferocity che, che viaggia nel suo corpo come la droga fichissimo veramente fichissimo e qui poi c'è tutta la classe Che io non voglio spoilerare Ma la classe Si basa Come io già so Si basa su um, Eccoli qua Primal Exploits Ossia utilizzare La ferocity Che la tua bestia ha accumulato Per fare delle cose anche tu Some gli the exploit requires creature to make a saving throw. Sì, si si si. Utilizzi le stesse regole delle bestie. Però invece di avere dei, dei costi fissi, uh, hai ovviamente da 1 a 10. Da 1 a 8, 9. Uh, spell sono alla fine. Perché tanto sono Ferocity. I Ferocity possono benissimo essere considerati spell slot. Come scusa. 16 di Ferocity. Quindi tu puoi lasciare andare in ferocità la tua creatura appositamente. Ah no, perché con, um, con, con la classe non perdi il controllo della creatura. Per cui puoi farle accumulare quanta ferocity vuoi. E scegli se usarla tu o se farla usare a lei. Questo è un elfo grossissimo. Avevate mai visto un elfo barbaro? Birchard Elf. Bellissima la bestia. Bellissima la bestia. Orchi dappertutto. Ci sono 5 sottoclassi. Le sottoclassi saranno divise per, per efficacia. C'è la classe tank, la classe quella che cura la bestia, la classe quella che fa un po' di support La classe quella che massacra tutti Infernal Bond Questa qui è un'altra sottoclasse Bellissimo l'art design La bestia dietro Con gli occhi Ma il B-Start ha una bestia? Come funziona la classe? O è lui la bestia? Cioè anche solo la base della classe il concept da vago allora il concept è che tu sia un, um, un Beastmaster e che tu abbia una specie di legame spirituale con le creature uh, che addomestichi quindi puoi addomesticare tutte le creature che vuoi non credo che tu ne possa avere più di una contemporaneamente semplicemente per motivi di bilanciamento uh, o forse per motivi di attunement no? che in un qualche senso tu diventi un tutt'uno con questa creatura, per cui um, la classe funziona, le regole per avere la bestia sono uguali per tutti, um, ma la classe sa sfruttare meglio la bestia, tipo la bestia non va in... Uh, non impazzisce mai e può accumulare ferocity, accumula più velocemente forse anche e quindi um, la bestia fa da catalizzatore magico in un certo senso cioè produce il mana che tu usi e lo produce stando in mezzo alla mischia non stando fuori dalla mischia per cui diventa, tra virgolette, una corsa contro il tempo nel buttare la bestia nella più mischia possibile per avere il più alto livello di ferocity possibile più velocemente possibile ma cercare di non farla crepare perché crepata la bestia, secondo me, diventa problematico. Non sono sicuro di come funzioni. Bellissimo. Quest questi sono tutti... No, questi qui sono drowner di... di... Witcher. Protector Bond. Giustamente. stare... Di... Ma è bellissimo. Perché è tutto così bello? È tutto così Conan il barbaro. Questo scalzo. Gli ne frega niente Nudo e scalzo Con dietro il suo alber Che sembra tipo un, una caricatura Sembra un Sembra una di quelle cose che disegni su una maglia Bellissimo Bellissimo Siamo tornati ai magic items Molto bene Molto bene Cerchiamo subito la risoluzione Al dilemma Cosa succede se sei un B-start e la tua bestia muore? Magari non muore? Devi morire tu affinché muoia la tua bestia? Chissà. Andiamo all'inizio, all'indice. Se il mio computer mi viene incontro, benissimo. Intanto, Art Direction, Jason Hausenauer. Illustrazioni. Tulio Brito Conceptopolis LLC Grace Chong Nick Despain Matthew Matthew's Graff Jason Eisenhower Martin Sorb Politest Director Lars Buck uh, Cercate gli illustratori ragazzi Cercate gli illustratori su um, Su Instagram Perché questa è bella roba Secondo me c'è un sacco di roba da vedere ancora. Oggi era 25, leggiamo subito velocemente l'introduzione della classe. Flavor, flavor, flavor. Sneaking upside down. Flavor, flavor, flavor, flavor, flavor, flavor. The connection a Beast Art and a companion share isn't just one of love and admiration. It's a mystical bond that allowed the Beast Art to harness their companions' fury, might and instinct for survival. When their companion is enraged, a beast art channels their, their ferocity into a deeds of martial proneness. In return, the wild companion care, can harness the beast art focus and direction. Ci sta. La creatura no, guadagna la logica degli umani, gli umani guadagnano la ferocità delle bestie. Some beasts bond with unorthodox pets or wild protector as children, becoming ever close as both grow up together. The pair must share an innate wildness and unwavering trust in another to form this rare fellowship, quindi non si può tamare bestie a caso. Most Beastars have no desire to fully tame their wild friends, for doing so we rob beloved companions of their personality and fighting spirits. Instead, a Beastard view themselves as a caregiver, looking after a companion whose heart is as fierce and open as their own. At level 1, you get a companion creature that accompanies you on your adventure, fighting, exploring and living alongside you. You can choose any companion in this supplement or another MCDM supplement. Your supernatural, supernatural connection Your companion binds their life to yours, allowing you to help your companion overcome even the most grievous injuries. If your companion has lost hit points or is dead, you can spend one minute meditating on your companion's spirit. The companion then regains all their hit points and returns to life if they were dead, and you gain one level of exhaustion. If the companion's body was destroyed, they reform within five feet of you. Chista. Chista. The first time you finish a long rest after you gain a level in this class, you can bond with a new companion of your choice, which arrives in an occupied space within five feet of you in a manner determined by the GM. If you already have a companion from this feature, they leave to be on their own when the new companion arrives quindi uh, se la bestia muore attraverso un rituale resuscita perché avete questo legame spirituale quindi a meno che non morite tutti e due insieme uh, non succede niente o a meno che non muore solo il player a quel punto sarebbe bello se il companion diventasse la mascotte del gruppo Ehm. Uh, Uh -uh. Mentre a ogni livello si può cambiare bestia Molto bene Molto bene, ci sta Molto bene Allora Cosa ne pensiamo di questo game design? Molto rapidamente A me sembra che ci siano un sacco di limitazioni Messe in atto Per togliere Lo sbattimento dal gioco Tipo avere 57 Creature che non sai poi come uh, Non sai quando vanno di turno Eccetera eccetera Io immagino che la creatura Anche solo per semplicità Abbia la stessa iniziativa Della persona che la Del Beast Art Ma un'azione speciale il Companion Quando il Beast Art muore E lui è vivo uh, No Non ha un'azione speciale Che io abbia visto Credo che non l'abbia e basta Ma Um, non lo so Perché il fatto che abbia una connessione spirituale Potrebbe dire anche che il, il companion muore Istantaneamente Insieme a te Però non hai detto Io non lo farei morire Cioè forse per semplicità Dipende come cosa vogliono fare gli altri giocatori Però no, non c'è un... Um, Un'abilità di morte eroica, anche se poi il prossimo turno la creatura avrà della ferocity, potrà fare le sue cose. Dicevo, ci sono un sacco di limitazioni messe in atto per togliere lo sbattimento del gioco, ma non il divertimento del gioco. Perché avere una creatura che fa le robe, si ha un'azione, quindi o si muove, o attacca, o utilizza un potere, un potere speciale. Um, o disingaggia o dash o robe è un'azione in più per un intero party ed è un'azione in più uh, che però è divertente perché fai le cose cioè fai le cose è divertente perché game changer ti porta ad avere un risultato che tu fai tipo la fiammata dell'Hellhound aspetti 3-4 turni e al quarto turno dici bene adesso 8 di ferocity, bah fiammata quindi secondo me è un ottimo design, cosa possiamo imparare da questo design? secondo me da questo design possiamo imparare scusate nel frattempo riguardo possiamo imparare che c'è un modo bello di fare la magia e non è quello che stiamo utilizzando in quinta edizione perché il fatto che tu usi... il fatto che tu macini i punti mentre uh, va avanti la, la battaglia um, attraverso appunto la bestia e il quanto, il quanto la, la battaglia sia dura a tutti gli effetti perché macini più punti, cioè produci più punti in base a quanti nemici attorniano la tua, la tua creatura um, e poi utilizzi questi punti come mana per fare delle magie soprattutto con uh, la classe ci fa capire che ci sono tante cose c'è tanto design non sfruttato in quinta edizione uh, specialistico per quanto riguarda il mana cioè ci sono altri modi no? di pensare um, le riserve energetiche la produzione di energia e l'utilizzo di energia che a volte tipo da un, da un design molto robusto, molto stratificato, diventa difficile. Cioè, se io, vi, se io avessi detto, troviamo un'altra un maniera di avere la magia in questo gioco, quando il mago ha tutte le magie, però le deve trascrivere ha le spell, però può scegliere da, da qualsiasi tipo di spell. Invece lo stregone ha meno spell, però li può cambiare un po', no? Quella è la sua class feature. Il um, warlock ha pochissime spell, però alcune sono gratis, però ha un sacco di rituali. Cioè, lui si, si basano sulle altre spell, sulle spell... sui trucchetti. Uh, ci sono altri modi di ampliare questa formula, anche rimanendo dentro il... Um, i costrain della quinta edizione. E questo qui è. è quinta edizione è puro. Non c'è design così in quinta edizione. Ma questo è design da quinta edizione. Alla fine del combattimento le creature recuperano. Uh, vita. Se non stanno morendo, recuperano vita pari alla loro ferocity. Quindi. A quel punto. è tutto. Il. Um... Il design è tutto basato sul concetto che se tiri la corda abbastanza la puoi portare al massimo senza spezzarla. Perché la ferocity, che ti costringe, cioè costringe la tua creatura a andare fuori di testa, um, è ottima. Perché è sia la misura del tuo potere, sia... Uh, la vicinanza che tu hai Alla devastazione Perché poi la creatura Perde tutta la sua ferocity Quando perde il controllo E attacca magari te Quindi tu prendi danno e perdi tutto il controllo Però riparte poi quel contatore E allora anche nello stesso combattimento Perché tanto che poi cioè se, Anche se ti becchi uno di sei cioè Anche se ti becchi 10 danni In un combattimento a livello 12, Non ti, fa, non cambia, non ti cambia niente nella vita quello che ti cambia è che la ferocity arriva a zero e devi ricominciare a riprodurre ferocity e quindi è tutto un sistema di management delle risorse che però non sono stabili sono stabili perché tu sai quante ne hai no? puoi prevedere il minimo e il massimo di ferocity in base a quanti nemici sono o a quanti nemici prevedi che andranno ad attaccare la tua creatura Uh, ma il fatto che ci sia un dado per la Ferocity gli dà un... Uh, gli dà dell'instabilità e il fatto che tu sia sempre lì, che il tuo obiettivo è arrivare al massimo senza sforarlo di uno, secondo me... secondo me è un bel design secondo me ti dà proprio la voglia di... Di continuare a provarci Cioè non è una di quelle cose che possono diventare Noiose Come spesso lo sono i design uh, Riguardo alla, mm, Al management delle risorse Perché quando tutto è finito E definito um, Allora diventa un no brainer Diventa un gioco semplicemente a calcolare no? È un gioco di numeri È un conto Ho abbastanza di, questa, di questo mana per fare questa cosa Sì, ce l'ho, allora lo faccio Mentre così, secondo me, c'è brio. Così c'è veramente brio. Io non vedo l'ora di mettere queste regole nella mia campagna. Sto guardando te, Drex. Sappiamo come fare i tuoi companion. Non necessariamente cambiare la tua classe, però i tuoi companion ci sono. E poi il fatto che puoi unire queste regole con le regole dei. delle monte, cioè del, del, delle creature cavalcate... Chi è, che non vo chi è che non vorrebbe? Cioè è parte integrante del lobby Pensare ai mostri come, come risorse di gioco Come cose che cavalchi Come cose che combattono al tuo fianco Secondo me secondo me ci siamo Sono le 15.31 Abbiamo fatto un'ora di live Più che sufficiente Io sto continuando a guardare questi artwork Sono bellissimi e niente ragazzi, io vi lascio Grazie per avermi fatto compagnia Mentre guardavo uh, Tutto questo e, um, Perché la verità è Che nessuno di quelli che io conosco Compra queste cose E quindi io sono qui per voi Per farvi vedere E sperare di non ricevere degli strike atomici Però vabbè E Grazie mille per la partecipazione, buon pomeriggio, divertitevi mi raccomando e adesso entreremo in quello strano momento in cui io cercherò di capire come si terminano.